Olá, como está No vídeo de hoje eu vou falar como, quando e por que me tornei vegetariana. Como bate-papo em italiano, você já sabe. Se bate-papo em italiano, existe a legenda em português, basta ativá-la. Então vamos lá. Tante persone mi dicono lo sai che neanche a me piace la carne, la mangio una volta a settimana, massimo due, ma proprio mi fa schifo, non mi piace. Invece, nel mio caso, non è stato così. A me piaceva come mangiare la carne. Se pensavo che quello non era un animale, assolutamente non mi faceva schifo. Il motivo è stato etico. Io non penso, non credo che un essere, una creazione di Dio, debba morire per poter alimentare me o qualsiasi persona. Penso che una vita è una vita, tanto vale la mia quanto vale la vita di un gatto, di una mucca o di un cavallo o di una gallina. Durante l'adolescenza stavo sei mesi senza mangiare carne e poi per un motivo o altro eh, alla fine tornavo a mangiare. Avevo anche un'amica che già durante l'adolescenza aveva preso quella decisione di diventare vegetariana, vedeva la mia tendenza e diceva di vedere certi video magari da lì avrei avuto l'input per, per prendere una decisione. Quei video non li ho mai visti perché io ero sicura che se vedessi quei video non potevo più dare voce al mio egoismo e se posso essere sincera tuttora non li ho mai visti perché non ho avuto il bisogno di vederli per capire che dentro di me la vita di quell'animale la vita di qualsiasi essere è importante qualche anno fa ero una persona religiosa frequentavo una religione e ho smesso di frequentare e da lì eh, vedevo la necessità di essere più vicina a dio in quel momento ho pensato che non mangiare la sua creazione era un modo di starli più vicino. Ha voglia di dire, nella Bibbia dice che Dio ha liberato la carne per il consumo umano, Dio che è amore. Come la pensa quando vede che esiste un maltrattamento, che esiste una, una cattiveria infinita verso le, la, la sua creazione, che per un, eh, egoismo, avidità, gli animali sono nati vengono maltrattati durante la loro vita e poi muoiono. Io sarà Dio contento che le persone mangino la sua creazione? Quindi nel 2010 ho avuto un periodo molto di una carica emotiva molto forte ho perso mio padre lì ho avuto ancora più la necessità di stare vicino a Dio e io non lo so che cosa mi è successo quando ho sofferto questo trauma emotivo, questa perdita ho visto proprio la necessità di smettere di mangiare la carne non lo so perché, era molto collegata al fatto di aver perso mio padre di vedere la fragilità della vita mia figlia era appena nata non ho avuto tempo di studiare con cosa sostituire la carne se mi farebbe bene o male allora eh, si diceva no perché ti mancheranno le proteine perché ti farà male perché abbiamo bisogno della carne No, oggi già si sa che noi non abbiamo bisogno della carne piuttosto il contrario a parte eh, la questione animale la carne per una questione salutistica ci fa male la carne alimenta le cellule cancerogene questo è un dato di fatto ma io non lo sapevo ho preso la decisione e basta pensato mi farà bene mi farà male non importa io non voglio più mangiare la carne e qualche anno dopo ho fatto un prelievo sono sempre stata anemica questo prelievo avviso, da quando ho smesso di mangiare la carne, l'anemia non c'era più, i miei valori sono tutti perfetti e regolari. I miei figli mangiano la carne? Sì, come vi ho appena detto, non lo sapevo se farebbe bene a me o no, oggi siamo più informati. Loro sanno che non la mangio, ogni tanto si smettono anche loro, comunque... Eh, mi preoccupo sempre di proporzionarli un'alimentazione molto sana. Cucino la carne per loro, non c'è necessità, non me la richiedono proprio, non, non la vogliono proprio. C'è una cosa che ci tengo molto a precisare, io forse ho già detto in altri video, che se c'è una cosa che non mi piace è il fanatismo. Io credo che dobbiamo rispettare le scelte altrui, così come vogliamo essere rispettati ecco perché tante volte vedo che la gente ce l'ha con i vegetariani magari soprattutto con i vegani perché molte volte loro sono talmente convinti come io sono convinta che questa è la scelta migliore per chiunque per diversi motivi ma io non posso dirti che tu sei una brutta persona perché, no, perché mangi la carne penso che le persone vanno convinte per bene non per male con l'esempio con delicatezza e con gentilezze, però vi volevo far ragionare su una cosa, sul fatto che non è normale mangiare la carne siamo stati convinti che la, mangiare la carne è una cosa naturale, pensate, i cinesi dicono che mangiano i cani ma per noi? Oddio, un'assurdità! Ho solo il pensiero di mangiare il tuo animale domestico. Ma in India, per esempio, la mucca è sacra. Per loro, noi siamo le persone strane. Ragazzi, la vita è la vita. Se tu nascessi vedendo... Che mangiano carne di gatto o carne di cane o carne umana tu oggi saresti convinto che mangiare la carne è una cosa naturale oggi mi sento molto più spiritualizzata soprattutto sono contenta che oggi va di moda essere vegetariana perché questo significa un aumento un, un incremento di salute per tutti quelli che fanno questa scelta e io mi auguro che in qualche modo questo video ti possa essere d'aiuto se tu hai dubbio se provare o no. Ma che ti importa? Perché provare, provare a ridurre o provare a smettere o fare una sfida con te stesso, 30 giorni senza carne, di sicuro vedrai i risultati, starai meglio, ti sentirai meglio se tu fai uno sport, ti sentirai più sveglio, più disposto. Se io posso, anche tu puoi. Bene, io ora vi saluto, ci vediamo prossimamente. Ciao!